e sono la presidente della Proloco di Aldeno. chiamo Arianna e faccio parte della Proloco di Ala. Sono Giusi, sono una volontaria della Proloco comune del Mianese. Io sono Nadia e faccio parte della Proloco Castelbelasi di Campodeno. Sono Cristina e faccio parte della Proloco di Campi di Riva. Perché fare parte di una Proloco? Perché eh, mi dà modo di um, essere vicino al mio territorio che amo e alla gente che lo abita. Ho sempre voluto dare un esempio ai miei figli di come l'azione, anche una piccola azione del singolo, possa ricadere in, in maniera positiva su quelle che sono eh, la vita delle altre persone, della, della comunità in cui, in cui si vive. Sono entrata nella Proloco perché ho immaginato che fosse uno strumento per realizzare dei progetti. Sono nata al mondo delle Proloco in un momento eh, piuttosto triste della mia vita. Mi ha aiutato, mi ha aiutato molto a rialzarmi da quel brutto periodo che ho passato. Bene. Perseguire con tenacia un obiettivo eh, che porti alla realizzazione di un progetto. Motivare durante quelli che sono i momenti più difficili e più intensi delle, delle nostre attività. Il Proloco mi ha anche aiutato a scoprire o a riscoprire un lato più creativo e questo mi ha portato a portare un po' di bello nel nostro, nel nostro territorio. La eh, parte femminile delle Proloco è fatta di fantasia, dolcezza, e capabilità l'estetica e la creatività e visione di insieme emotività e responsabilità L inclusività, la dedizione e la visione il tempo, la capacità organizzativa e la capacità di mantenere e valorizzare i rapporti aiutare gli altri aiuta anche noi stessi